salve a tutte e tutti <coughs> buongiorno qui il vostro saint Chan. che faccio questo breve video facendo colazione innanzitutto eh, vi faccio di nuovo i miei migliori auguri per natale che mancano ormai pochi giorni poi vi invito ad iscrivervi al canale per avere novità e ad azionare la campanella a mettere like a tutti i miei video a condividerli e commentarli logicamente anche a guardarli poi passiamo al tema del giorno intanto che faccio colazione con della frutta secca inizio banana secca Mi sono perso pure il controllo remoto della filmatrice, un'ora a cercarlo. Io stavo pensando in questi giorni perché ho visto dei video in YouTube. Ma in che crederanno i Testimoni di Geova? io sono ateo va bene però festeggio il natale non non sono intransigente fondamentalista bigotto e poi accetto ogni forma di credo proprio perché sono ateo vediamo di, di non rimanere tagliato dalla camera dalla filmatrice perché non ho il tripode se avessi più soldi me lo comprerei e non sono bigotto non sono transigente sono eh, un borghese laico razionalista e agnostico sono altro per cui per me buddisti massoni rossa croce Indu, musulmani ebrei cristiani di ogni tipo ci sono molte molti culti indù. taoisti shintoisti ci sono 8.000 culti nel mondo e loro varianti ma ma non è perché ateo che non festeggi il natale per me è una festa familiare da trascorrere in famiglia e nella quale ricordarsi eh, anche dell'epoca del, dell in cui si festeggiava in famiglia insomma perché loro rigorosamente si rifiutano di festeggiare il natale vabbè lo so loro dicono nella Bibbia non ci sta scritto da nessuna parte che è nato il 25 dicembre, ma se per questo gli ortodossi lo festeggiano in un'altra data, se per questo i copti anche lo festeggiano magari in un'altra data e altri ortodossi anche. ma il natale è una festa per la famiglia mica solo una festa religiosa poi per natale si trovano in promozione o in sconti moltissime cose anche se non c'è denaro per esempio stiamo in inverno la mattina è buio però tu trovi promozionati per il prossimo estate che ci sarà un caldo soffocante dei ventilatori da piede a metà prezzo capito tu puoi co comprarti delle arie accondizionate a marca prezzo a questo serve il natale ti anticipi di sei mesi di otto mesi pure di 12 mesi festeggi anche il natale che viene perché già a natale ti vendono 3x2 e 4 per, per 3, 5 per 6, 2 per 1 al 50 di sconto, in tratte senza interessi. Tutto il mangiare di Natale. Lo Giappone, il cotetino, il panettone, il pandoro. Roni, già, te li vendono al 50 per cento un mese prima di Natale? E, e in pratica durano più di un anno. Quindi, se sono stati fatti a settembre, ottobre di quest'anno, durano fino magari a gennaio del 2019. Quindi che fai per Natale? Te compri molti più panettoni, te compri molti più torroni, te compri molti più pandori, poi li tieni nell'armadio perché così eh, recuperi sull'inflazione. Magari poi c'è la casa piena di formiche. Ma a Natale puoi risparmiare pure sul Natale che viene. A questo i testimoni di Geova non lo sanno. Se no festeggerebbero il Natale. Perché si starebbero comprando i panettoni di quest'anno pure per i prossimi dieci anni. Che loro credono che arriva la fine del mondo. E quindi non si sa mai. Dovesse arrivare fra due o tre anni o l'anno che viene, non ci stanno più gli sconti, non ci stanno. Capito? Allora, che fanno? Prima del giudizio finale se mangiano tutti i panettoni, se mangiano tutti i torroni. Finito la mia frutta secca. Sto a prendere latte con cioccolato. Non ve lo faccio vedere perché sennò rovescio la tazza. Poi non c'è un treppiede. Non so come filmavo. È da molto tempo che non mi filmo facendo colazione, ma viene un campo un po' un po' ristretto. Non so come facessi a filmarmi tempo fa però adesso prendo il mio medicinale che non è giuliani l'amaro giuliani medicinale è un altro poi questo è un budino Tostato pure, vedete le righe di limone, cioè mia madre l'ha fatto grattugiandoci la buccia di limone, chiaramente, e non so se ci ha messo anche il sugo. Buono, c'è un retro gusto al limone. Che più lo mandi giù più te viene su. Buono, buono. Potrei titolare questo video: Come fare colazione con frutta secca, latte e cioccolato che d'inverno riscalda e budino di limone allora mi domandavo perché i testimoni di Geova sono così intransigenti e poi si dovrebbe dire Yahweh ma vabbè pronunciano pure male che poi il tetragrammato non sarebbe neanche il nome di dio ma un nome misterioso chissà non ci sono molti esperti d'accordo su quello che significhi jave che non è detto che si pronunci jave perché l'idioma ebraico eh, non ha consonanti Guardavo quanto mi resta, undici minuti. Quindi si potrebbe leggere in qualsiasi altro modo. O non ha vocali. Non ha A, E, I, O, U scritte omettono cioè non, non esistono perlomeno l'idioma tradizionale adesso l'ebreo moderno non so credo che ce le abbia a e i o u alef ma non so se una vocale o una consonante quindi già nell'interpretazione sbagliano ci toppano con il nome loro dio invece di chiamarlo dio lo vogliono chiamare geova che dovrebbe più, più che altro corrispondere dovrebbe essere Yahweh perlomeno o edonai e poi questa loro reclusione che si isolano eh, dalle persone che celebrano le feste cristiane che seguono altri culti cristiani, perché loro si autodenominano eh, testimoni di Geova, eh, quindi non credono a Cristo, quindi mh, si dicono cristiani ma non sono cristiani, perché non mettono Cristo al centro, mettono Geova, Geova che dovrebbe essere Dio, ma i cristiani eh, credono soprattutto a in, in Gesù, in Gesù Cristo, in Gesù bambino, in Gesù Cristo come Dio. Dio si è trasformato per i cristiani in Gesù. Invece per loro Gesù è stato semplicemente un profeta, uno, uno dei tanti, infatti il fondatore dei testimoni di Geova per loro è l'ultimo profeta, non Gesù. Questa è una delle verità che non dicono e poi credono in tutta una serie di cose che nessun cristiano crede anzi che non credono neanche ebrei e musulmani messi insieme questo lo dico non perché io sia cattolico o credente io sono sempre stato ateo abbiamo sempre festeggiato il natale come ricorrenza familiare ma lo dico per tutti quei credenti quelli che vogliono credere che se vogliono essere cristiani guardate ci sono eh, migliaia di denominazioni cristiane non c'è bisogno di entrare nel tabernacolo dei testimoni di geova o nella sala di dio dei testimoni di geova perché eh, loro fanno di tutto fuori che credere in gesù allora se non credi in cristo non sei cristiano io questo lo direi pure di sette che si spacciano per buddiste ma non mettono Buddha al centro della, del loro insegnamento. Allora, se, se non credi in Buddha, non sei buddista, ho conosciuto e frequentato i membri di una setta sincretica cinese che non darò nome che non si pronunciavano parlavano a volte attraverso la bibbia evangelica parlavano attraverso il tao te king parlavano attraverso e eh, li king parlavano attraverso il buddismo parlavano attraverso e eh, in e altri culti no che guan xi yin pu e tanto taoista come buddista in cina però in realtà non erano nulla di queste cose ma si avvalevano perché loro dicevano che le regioni sono come le dita di una mano o le radici di una pianta e eh, il vero culto è la mano o il tronco dell'albero quindi loro sfruttavano tutti i culti possibili avere degli adepti perché le persone aderissero al loro culto per fare eh, per persone però alla fine era un culto sincretico che voleva attraverso delle venerazioni a un altare, il bruciare incenso eh, per delle formule proprie, legare a sé eh, gli accoliti. Di fatto c'erano dei sacerdoti che si ordinavano da, da loro ed era una setta eh, cinese di orientamento taoista, sincretica, che ha messo dentro il cristianesimo, il zoroastrismo, il buddismo, l'induismo confucianesimo testimoni di geova l'evangelismo lo zoroastrismo eh, l'ellenismo il pitagorismo eh, l'ermetismo egiziano eh, tutto quello che vuoi l'ortodossia lo scintoismo il confucianesimo eh, che aveva qualche secolo o qualche millennio di esistenza nella cina continentale e poi è arrivato il comunismo soprattutto durante la rivoluzione culturale si dovettero rifugiare a Formosa, cioè la Taiwan di oggi, dove c'è libertà di culto anche adesso, relativamente perché adesso ci sono più atei per la modernità, ma anche grazie al fatto che la Cina comunista modera le sette. Allora, da quando nel 99 credo Hong Kong è, eh, è passata in mano alla cina comunista e, e anche dal 2000 eh, o dagli anni 90 che c'è più ingerenza cinese comunista grazie anche al fatto di sostenitori interni in taiwan questa setta si è espansa per il mondo io non do il nome però se entrate in un tempio cinese dove vi offrono da mangiare dove vi, vi fanno prima del pasto Prostrare davanti a un altare dove fanno finta che non capiscono l'italiano ma eh, lo capiscono benissimo. Eh, dove ti indottrinano lentamente, loro cercano di imparare l'idioma, frequentando persone del luogo e eh, dove festeggiano anche in pieno estate eh, delle feste mettendo dei wok nella tavola eh, con il fornellino a gas preparare il cibo beh se parlano un po di tutti i culti del mondo spiegandoti il loro culto taoismo buddismo cattolicesimo eccetera non sono new age sappi che sappi che sono di questo vecchio culto allora si passa da un eccesso a un altro dall'isolamento dal rifiuto degli altri dei testimoni di geova a questo culto sincretico cinese Mischia tutto in una brodaglia. Eh, qui vi saluto il vostro Santen Chan adesso. Finirò di fare colazione. Ho approfittato di questo breve momento della mattina. Editerò il video questo pomeriggio. Questa notte, e da molto che non mi filmo con la filmatrice è vero e mi raccomando non lasciate di seguirmi aiutatemi a raggiungere e superare la quota dei mille iscritti così potrò monetizzare i chat dei miei live e adesso taglio il video perché non voglio che si tagli solo un saluto dal vostro Sant'Enchan, chan e mi chiedo perché si rifiutino di festeggiare il natale laico e testimoni di geova perché eh, a volte non frequentano chi festeggia il natale e i compleanni e le altre feste anche di altre religioni perché si isolano tra di loro forse perché non se li fila nessuno e poi se vogliono fare pubblicità alla loro setta, possono fare volantinaggio c'è oggigiorno internet possono mandare e e avere siti di internet Possono vendere giornali e tutto ma perché ti devono suonare al citofono che tanto nessuno gli darà retta ti scocciano a qualsiasi ora del giorno e della notte io li inviterei se guardano questo video a non citofonare più che tanto nessuno vi darà retta. lasciate un bigliettino se vuoi venire a pregare con noi questa è la nostra direzione oppure chiamaci a questo telefono lascia un bigliettino scritto a mano non deve essere stampato invece Dindon, chi è? Abbiamo un messaggio per te. Che messaggio? Eh, vuoi la nostra rivista? Ma perché te lo devono chiedere? Se sono due o tre fogli. Guarda che gli ipermercati e i supermercati, caro testimone di Geoa, ti lasciano gratuitamente, senza suonarti il timbro, dei cataloghi grossi così, che pesano mezzo chilo, sono come le pagine gialle che ormai non ci sono più. O se le trovi sono piccoline perché in pochi hanno la linea fissa invece i supermercati ti lasciano dei cataloghi grandi così e testimoni di geova dindon ci abbiamo un messaggio per te e poi ti parlano di diversi argomenti sai perché si sono estinti i dinosauri sai qualcosa circa la cometa di halloween eh, di halloween non so come si chiamava eh, sai che facevano nell'antica traccia e tu gli dici ma che siete dei Simoni di Geova? Sì, no, grazie, non mi interessa. Ah, ma la voi la nostra rivista? È mai chiamato? Che stavo sotto la doccia insaponato? Ho dovuto sciacquarmi, per poco mi rompevo la, la testa. Per dirmi se volevo la, la vostra rivista, ma se me la volevate dare, se me la volevate dare, perché non la mettevate nella cassetta della posta? Che avete paura che qualcun altro me la ruba la vostra rivista? Che ce faccio? Sono. Mi sembra che adesso ha iniziato a registrare nella memoria del dispositivo sono una o due pagine ripiegate queste queste riviste beh ma è così allora eh, registro un po' di più per salutarvi eh, anche se poi levare dalla filmatrice il video mi costerà mi raccomando buone feste moderate l'alcol niente botti a natale e fatevi un regalo soprattutto fatemi il regalo di guardare io ve lo io vi voglio fare un regalo per natale guardate tutti i miei video eh, e voi fatemi un regalo a me commentateli, di like e condivideteli in modo da aiutarmi a che YouTube mi dia qualcosa per Natale o magari per il 26 gennaio, data del mio compleanno. Poi iscrivetevi. E fatevi iscrivere al canale. Fate iscrivere al canale i vostri amici e contatti. Perché se superiamo insieme le mille iscrizioni. YouTube già mi permette di monetizzare i chat dei miei live. Ancora una volta. Vi saluta e buon Natale il vostro Sant'Enchan ed al prossimo video. Ciao, lo editerò questo pomeriggio o questa sera, forse lo vedrete entro questa sera. Ciao! Adesso chiudo veramente perché sennò prima che lo edito viene troppo pesante.